Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake cotta alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: per la base, biscotti secchi, burro fuso e marmellata. Per la farcitura, ricotta, mascarpone, farina di mandorle, tuorli, uovo, zucchero, farina di tipo 00, burro fuso, vanillina. E mele e marmellata. Andiamo via alla ricetta. Mettere nel boccale i biscotti. e Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la marmellata il burro fuso e far amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Trasferire in una teglia da 24 cm in burrata. Mettere in frigo, prepariamo la farcia. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10.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 per 50 secondi a velocità 4 aggiungere la farina la farina di mandorle l'uovo e i tuorli Ed amalgamare per quaranta secondi a velocità quattro unire il burro ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4 riprendere la base dal frigo e versare il composto sulla base Distribuire le mele su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Pennellare la superficie con la marmellata. Noi abbiamo utilizzato una confettura di pere, ma voi potete utilizzare tranquillamente una marmellata d'arance o una confettura di, di albicocche. Cheesecake cotta alle mele. Grazie e alla prossima ricetta.